Oggi parleremo di uno studio biblico. Faremo uno studio biblico. Hoy vamos a hacer uno studio biblico. E parleremo del principio delle primizie. Y vamos a hablar del principio delle E Siamo nell'anno dell'espansione. De e una dell'area in cui la chiesa deve crescere. Y una delle areas donde la iglesia tiene che crescere. È l'area economica. economica. Quindi, sempre ogni anno noi lo facciamo per questo cada anno lo hacemos. Durante il primo mese dell'anno. Mes del parliamo del principio delle primizie. Parliamo del principio delle primizie. Perché è uno dei principi importanti della parola di de Dio. Che va ad incidere sulla nostra economia. Che va a nostra economia. E va anche ad incidere sulla nostra vita. Luca, capitolo 6, verso 38. Luca, capitolo 6, verso 38. Dice così. Así ah, es. <coughs> Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midereis mi os será vuelto a medir. Date y se os dará. Dad y se os dará. No hay otra forma de poder recibir. No hay otra manera de recibir. Si no dar. Si no dar. Aunque si no vivimos en un tiempo... En un tiempo In cui è molto difficile dare. Dar. Vogliamo prima ricevere per poter dare. Antes Quando dar. prima si dà per poter ricevere. Quando se da antes y prima si Quindi la Bibbia parla del principio delle primizie Per questo la Bibbia parla del principio delle primizie In, In ebraico. Era conosciuta la festa delle primizie era la de las Come Yom Abikukirim. Come? Yom, Yom. Abicurim. la festa delle primizie la de las nella Bibbia c'erano tante feste In la hay che venivano festeggiate con lo scopo di insegnare che si celebravano con il proposito di insegnare la, la principale era la Pasqua la era la Pasqua. e quella dopo era la festa delle primizie e la después era la festa delle primizie e la parola ebraica, la ebraica deriva da bechor de e reshit. reshit significa testa significa cabeza, principio, principio prima antes la maggior parte, la parte e la promessa che verrà e la promessa che vendrà. e la stessa radice e la misma raíz. è la radice della parola primogenito es la della parola primogenito voi sapete che quando abbiamo dei figli Usted sabe que cuando tenemos hijos, el primer hijo viene llamado primogénito. El primer hijo es llamado primogénito. Y la misma raíz viene usada por la palabra primicia. Se usa por la primicia. Que es la cosa que viene prima. Que es la primera cosa que viene. Pero también la cosa que manifiesta lo que debe venir después. Pero también lo que manifiesta lo que va a venir después. En los tiempos antiguos, cuando se cultivaba la tierra, los primeros frutos tienen un significado particular. Los un anche oggi vengono venduti al mercato della frutta in una maniera diversa oggi eh, si vengono anche in maniera diversa eh, perché sono i primi sono i più importanti perché i primi sono i più importanti però anticamente avevano un significato ancora più importante però anticamente avevano un significato ancora più importante addirittura quando stavano nascendo le prime spighe quando spighe cosa facevano in Israele? ¿Qué hacían en Israel? Legaban de fili attorno alle alrededor de esas espigas para identificarlas como las primeras. Porque esto representaba las primicias. Le cose migliori, las cosas mejores que venían ofrecidas a Dios e vogliamo leggere le istruzioni che Dio diede a Mosè Dio a quando stavano per uscire dall'Egitto quando stavano per uscire dall'Egitto Esodo capitolo 13 Esodo capitolo 13 dal verso 11 al verso 13 Dal versicolo 11 al 13 e quando Jehová ti abbia metto nella la terra del Canaoneo, come ti ha giurato a ti e a tus padri e quando te lo abbia dato harai passare a Jehová tutto lo che abriere la matriz Asimismo, todo primerizo que abre la matriz de, de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le decollarás. Asimismo, redimirás todo malo primogénito de tus hijos. Cuando, eh, de Egipto, Cuando salieron del país de Egipto, Dios, que Dios le dijo que todo lo que venía primero le partenía a él il primo parto degli animali parto de los animales, ma anche i primi figli ma anche i primi figli questo è importante per chi sta per avere i primi figli questo è importante per chi che ha per avere un primo figli dovete sapere che i primi figli per Dio sono molto importanti que los hijos para Dios sono muy Dio dà molta importanza alle cose che vengono prima Dio da molta importanza a cose che vengono prima non diciamo che le cose che vengono dopo sono brutte. Non è che le cose dopo siano fee. O qualcuno dice io sono il secondo figlio sono brutto. Alguien dice io sono il secondo genito sono feo. No, Non è così. Non è così. Però per Dio, quello che inizia... Però per Dio, quello che inizia... Ha anche un significato perché arriverà anche alla fine. Perché tiene un significato perché llegará al final. La parola primizia è qualcosa che sta per iniziare. La parola primizia è qualcosa che Però è qualcosa che arriverà fino alla fine. Perciò è molto importante che noi comprendiamo la primizia Perciò è molto importante che entendamo la primizia. Perché se si siamo benedetti all'inizio. Si all questa benedizione arriverà fino alla fine. Questa benedizione 29 alla Esodo 22, 29. Esodo 22, 29. <coughs> Oggi vi faccio leggere un poco. Beh, yeah. oggi osavo levare bastante. Perché è uno studio. E voglio che comprendiate la profondità di questa cosa. E voglio che entiendi la profondità di questa cosa. Non dilatarás la primizia di tu cosecita, ni del tu licor, ma me darás il primogénito de tus hijos. Cioè Dio chiedeva non soltanto la prima genitura, le prime cose del campo. O sea che Dio non solo chiedeva le prime cose del campo, ma anche i nostri primi figli. Sino che anche i nostri primi figli. Per questo quando Anna non poteva partorire Por esto, Anna no podía dar la luz, andò al Tempio e offrì Samuele suo figlio per Dio. Dio al tempio gli offrì Samuel suo figlio per Dio. Non aveva figli. Non Però disse, Signore, la primizia dei miei figli io te la offro. Dijo, la te la voy a e Dio gli diede non soltanto Samuel. Eh? No solo dio Samuel. Ma moltissimi figli, dice la Bibbia. Perché quando tu consacri la prima cosa al Signore. Tu la prima benedizione di Dio va dall'inizio fino alla fine. La benedizione di Dio va dall'inizio fino alla fine. Anche Nehemiah parlava delle primizie. Neemia de capitolo 10 dal verso 35 al verso 37. Neemia capitolo 10 dal versetto 35 al 37. <coughs> e che ogni anno traeríamos le primizie di nostra terra e le primizie di tutto frutto e di tutto a alla casa di Jehová. Asimismo, i primogénitos dei nostri figli e delle nostre bestias como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. La primizia veniva offerta tutto l'anno. La primizia si ofreceva tutto l'anno. Veniva offerta quando una mucca partoriva il primo mucchino. <risas> se la prima mucchina. Si ofreceva quando una vacca uh, dava la luce al suo primo Quando una pecora faceva il <risas> suo primo figlio. Quando una faceva il suo primo cordero. E in modo particolare quando c'erano i primi raccolti dei campi. In De maniera particolare quando <risas> c'era le prime uh, frutta del campo. Dato che in quel momento la maggior parte erano agricoltori... Comunque in quel tempo la maggior parte erano agricoltori... La primizia del campo veniva tutta quanta insieme. La primizia del campo veniva tutta quanta insieme. E quindi facevano una festa per offrire le prime cose al Signore. Per una fiesta Oggi non abbiamo più mucche da sacrificare, non abbiamo più campi da no. coltivare, meno no. che non siamo agricoltori. Bueno, non meno che non siamo agricoltori. E siamo fondati su migliori promesse. con Quindi vogliamo capire come si può applicare questo principio nella nostra vita oggi. Quindi vogliamo capire come si può applicare questo principio nella nostra vita oggi. Perché la primizia perché la primizia determina la nostra posizione, spirituale. Determina nostra posizione spirituale. Cioè, il principio della primizia ha a che fare con il regno di Dio. Il principio della primizia ha a che fare con, con, con Dio: Con il regno di con Dio. Di Dio vuole che noi siamo in una posizione di primizia. Dio quiere che noi stiamo in una posizione di primizia. Primizia significa anche testa. E primizia también significa cabeza. Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, 13. <coughs> Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando obedeceréis a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Cuál dice una cosa importante? Aquí dice algo importante. Que Dios nos ha constituido para ser a la testa. Que Dios nos puso para ser cabeza. Y no para ser pura. Y no para ser cola. Para ser la primicia del mundo. Para ser la primicia del mundo. Y no Y no los últimos. Dio ci ha chiamati per governare. Dios nos chiamò per governare. Dio ci ha chiamati per offrire lavoro. Dio ci chiamò per offrere. Dio ci ha chiamati per offrire prestiti. Per offrescare prestamos. E non per prendere prestiti. No Dio ci, ci ha chiamati per essere alla testa. Dio ci chiamò per essere la cabeza. Però oggi molti di noi stiamo vivendo la coda. Però oggi molti di noi stiamo vivendo como cola Perché questo? Porque esto? Perché non ci siamo posizionati spiritualmente Perché? in una realtà differente. Perché spiritualmente non ci no siamo posizionati in una realtà differente. Molto spesso noi pensiamo che le nostre finanze... Veces, veces que sono diverse dalla nostra spiritualità. Sono Però la Bibbia ci insegna che queste cose sono molto collegate. E la parola primizia... E la parola primizia... Significa, significa testa. Significa cabeza. E quando noi onoriamo Dio, quando nosotros honramos a Dio, siamo posizionati spiritualmente alla testa. siamo posizionati spiritualmente come cabeza. Non so se mi state comprendendo, non no se si cercherò di spiegarvelo molto più semplicemente. Lo vi spiegare in maniera più semplice. Primo Samuele, eh. capitolo 2, verso 30. Primo Samuele, capitolo 2, versículo 30. Beh, Beh. c'è la parte finale del versetto: dove, dove dice, Perché io onoro quelli che. No. 2, 1 ah, Samuele uh, capitolo 2. perché io a E a los Primo Samuel, 2, dice che onora. Dio dice che Dio dice che honra... ah, que honran, que Quindi, Dio dice che onora. perché io a E a che Dio Dio Dio Dio perché Dio onora coloro che non onorano. Perché Dio onra a lo che lo sordano. Quindi se tu vuoi essere onorato da Dio... Perciò essere onorato da Dio... Devi onorare Dio. Tienes che onorare a Dio. Questa è una, una... Una legge di posizionamento. Questa è es come una legge di posizione. Se tu vuoi essere onorato da Dio... Se vuoi onorare a Passi in un livello di onore da Dio. Passi in un livello di onore a Dio. Non so se mi state comprendendo. Si entiende? Tu vuoi essere onorato. Que te Questo significa che quando Dio ti onora, orra, tu ti metti in una posizione di onore. Ti in una posizione di onore. Sei in una posizione differente. Da chi non, non, non è onorato. De no per essere onorato, onrado, da Dio. De Dios, devi onorare Dio. Però come si honora a Dio? Però come si honora Dio? Proverbi 3.9 Proverbi 3.9 Ora che va de tua sostanza e de las primicias di tutti i tuoi frutti Come si honora a Dio? Come si Dio? Con nostra sostanza e nostra primizia Con nostra sostanza e nostra primizia Quindi che cosa stiamo dicendo? Per questo che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che c'è un posizionamento diverso come figlio di Dio. Stiamo dicendo che hai una posizione differente come hijo di Dio. E per potersi posizionare in questo livello spirituale. E para in Dobbiamo entrare in un onore differente da parte di Dio. Non ti puoi posizionare tu. Non puoi tu. È Dio che ti posiziona. Te pone non puoi tu metterti alla testa. No en la è Dio che ti mette alla testa. Dios te pone en la è Dio che ti fa onorare. Dios te hace è Dio che ti fa vivere una vita benedetta. Dios te hace una vita la benedizione non dipende da te. La dipende de ti. Tu ti puoi lavorare, puoi sforzarti. Puoi lavorare, puoi sforzarti. Ma ti rendere conto? che è Dio che ti apre le porte. Que es Dios que las è Dio che ti apre le porte. Dio che ti benedice. Dios te Dio ti sta onorando. Dio ti sta onorando. Però affinché Dio ti onori, orre, affinché Dio ti posizioni, tu tieni che onorare Dio. Que Dios. E come si onora Dio? Si Attraverso le nostre decime, le nostre primizie e le nostre offerte. Attraverso i nostri diecimi, ofrendas e primizie. Grazie alla nostra primizia Dio, a Dio, noi ci posizioniamo in un, in un livello spirituale differente, dove si può manifestare la benedizione di Dio sulle nostre vite Dove si può manifestare la benedizione di Dio in nostre vidi. state comprendendo? È un, è un principio spirituale noi siamo in un anno dell'espansione e, dell e Dio vuole che noi arriviamo a uh, livelli differenti di fede e a fe. ma anche a livelli differenti di economia. Pero economia perché nella nostra vita si deve vedere manifestata anche la benedizione di Dio perché nella nostra vita deve verse manifestata la benedizione di Dio noi veniamo da una cultura noi veniamo da una cultura che è quella greca che que è la griega e la cultura greca o romana e la cultura greca o romana la spiritualità era contraria alla, eh, al benessere economico la spiritualità era contraria al benessere economico e quindi questo cosa è causato? Che le persone che si potevano avvicinare a Dio que las que a Dios, si spogliavano di tutti i beni, se de ne andavano sopra una montagna, se a una montagna perché pensavano che questa era la maniera di incontrare Dio. Que era la de incontrar Dios. E più poveri vivevano y los mas, y mas pobres, e più vicini a Dio si sentivano. Però la realtà è che la Bibbia viene da una cultura ebraica. Però la Bibbia viene da una cultura ebraica. Dove la povertà è una maledizione. Dove il ser povero è una maledizione. Mentre quello che la Bibbia dice è che quando tu sei benedetto. Mentre la Bibbia dice che quando sei benedetto. Vivi anche una vita benedetta economicamente. Vives una vida economicamente. Non ami il denaro. Non amas il denaro. Però neanche devi vivere nella povertà. Però non devi vivere nella povertà. Non è la volontà di Dio che tu devi arrivare tutti i mesi... Uh, con l'acqua alla gola. Non è la volontà di Dio che giochi cada mess con l'acqua alla garganta. Che devi pagare le bollette e non ce la fai. Che devi pagare la, la, la bollette no e non lo faccio, non puoi fare. Che devi fare i salti mortali per fare i quadrati conti. Que de todos para que los non è questa la volontà di Dio no es la, de Dios. la benedizione di Dio la de Dios. non è che non possiamo comprare da mangiare no es que no comprar e all'improvviso bussano alla porta alla si apre la porta e arriva una bussa della spesa e arriva un bolso di comprare Comunque. Questa è la sopravvivenza di Dio. Es la de Dios. Ma la benedizione di Dio Pero la de Dios è che sei tu quella persona fuori alla porta. Es que fuera de la portando da mangiare. Llevando comida. Alle persone che hanno bisogno. A loro che lo necessitan. Mi state comprendendo? C'è qualcosa che si deve rompere nella nostra vita. È algo que tiene que vida. Però affinché noi possiamo vivere questo... Però per possiamo vivere questo dobbiamo imparare ad onorare abbiamo a onrar. perché quando noi onoriamo Dio ci onora e ci posiziona in una posizione differente e ci posiziona come testa e non più come coda e non come coda e questo succede attraverso la primogenitura e questo passa attraverso la primogenitura attraverso la primizia la state comprendendo? Lo so che di è un discorso complicato. Sì, che è un discorso complicato. Però voglio cercare di farvelo capire oggi. Però voglio che lo entiendano bene oggi. In modo che possa cambiare veramente la vostra vita. Para que realmente pueda vita Perché Dio vuole veramente il bene della vita di ognuno di noi. Perché Dio realmente vuole il bene per ognuno di noi. Però molte volte noi offriamo a Dio la racimolatura. Però molte volte le damo a Dio le sobras. Non la primizia. No Michea, capitolo 7, verso 1. Michea, capitolo 7, versicolo 1. Perché sta giù? Tu... Se ha puesto el recito del siglo 1. Ay de mí, que he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano, como cuando ha rebuscado después de la vendimia, que no queda recimo para comer. Mi alma deseó primeros frutos. De hecho, lo con calma, porque es que no me han hecho capítulo De con calma. Ay de mí, que he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano, como cuando ha rebuscado después de la vendimia, que no queda recimo para comer. Mi alma deseó primeros frutos. ¿La alma de di Dios desideraba primeros frutos? Mi alma deseó primeros frutos. Pero ellos habían portado la racimolatura. Pero ellos habían uh, llevado el racimo. No sé so si sabéis cómo funciona la agricultura. No sé si saben cómo funciona la agricultura. Pero, ¿qué Que La primera cosa que se toma son las primicias. Pero la primera cosa que se toma son las primicias. Que son, i primi que que son los primeros frutos que salen. Después de viene el recolto. Después viene la recogida dove si tutti i frutti, donde se toman todos los frutos y, fine, y al final llega la, la terza, que es la racimolatura y al final, en la tercera vez, llega el recimo, que es lo escarto que es la sobra que è per último, lo que llega por último Muchas personas dan a Dios la racimolatura y muchas personas dan a Dios la, el racimo en vez de, dar de darle a Dios la primicia Un día estaba hablando con una sorella un día estaba hablando con una hermana e questa sorella mi disse E questa hermana mi dice eh, Apostolo, io ho comprato il divano nuovo a casa Apostolo, io ho comprato un nuovo sofà in casa E ho questo divano a casa eh, vecchio. E tengo questo sofà in casa, vecchio Però è ancora buono Però è sta buono Lo posso portare in chiesa, che non mi serve Puedo portarlo all'iglesia, che non mi serve E eh, guardai la sorella E io mi rende la hermana sorella grazie per questo pensiero. Hermana, grazie per pensiero. Però a Dio si dà la primizia, non la racimolatura. Però a Dio si dà la primizia, non il racimo. Se questo divano per te non era buono, se questo sofà barattino era buono, e lo volevi buttare nella spazzatura, nella basura, Buttalo nella spazzatura. Tiralo nella vasura. Non lo portare in chiesa. Non lo Perché la chiesa non è un deposito di spazzatura. Ma l'iglesia non è un deposito per la basura. Se tu vuoi offrire a Dio un sofà, se tu vuoi ofrecerle a Dio un sofà vai in un negozio di divani vai in un negozio, in una tienda di sofà divani e divani, stile natuzzi, stile italiano divani divani, stile, stile italiano compra bueno, il migliore sofà che puoi compra il migliore sofà che puoi nuovo, nuovo e lo porti al Signore e lo llevas al Signore questa è un'offerta per Dio questa è es un'offerta per Dio non è lo scarto non è il rasmo, la sopra è meglio. è lo migliore molte volte noi offriamo a Dio lo scarto Molte volte veces le ofrecemos a Dios la sobra. Arriva il nostro stipendio. Llega il nostro stipendio. Ah, bene, adesso andrò a festeggiare il ristorante. E voy a celebrare al ristorante. Poi mi devo comprare i vestiti. Luego mi compro i vestiti. Ah, i vestiti italiani perché sono buoni. I vestiti italiani perché sono buoni. Valentino. Valentino. Ah, Gucci. Ah, mi servono un paio di scarpe. Ah, eh, necesito un paio di zapatos. Scarpe italiane. Zapatos italiani. Versace. Versace non fa scarpe. Di... <ride> no, no, ah, Guccio. E poi compro questo. E <ride> compro eso. E poi mi piace questo. E mi piace questo Ah, questo è molto bene perché è per casa mia. Ah, eso es muy bueno porque es por mi casa. E poi quello che mi avanza faccio un'offerta al Signore. E lo che me sobra le hago un'offrenda al Signore. Sto offrendo a Dio la racimolatura. Le sto offrendo la sopra. E spesso quello che, che arriviamo alla fine del mese non ci avanza per Dio. E molte veces lo che arriviamo al final del mese non nos e quindi non riusciamo ad offrire niente a Dio e non possiamo offrecerle niente al Signore non offriamo la nostra decima al Signore non offriamo il nostro diezmo. guardiamo nella nostra, nel nostro bolsillo, bolsillo. e salgono quelle monetine rosse e salgono quelle monetine rosse che neanche più al supermercato vogliono quando andate al supermercato nel quando vas. e li mettiamo y las nel cestino dell'offerta e li mettiamo nel cesto dell'offerta stiamo onorando Dio. a Dio stiamo onorando a Dio a chi stiamo onorando? A quién estamos hablando? E como si aspettiamo che poi Dio ci sorri? ¿Y como no ci che Dios nos sorra? Me state comprendendo quello che voglio dire? ¿Entienden? Cuando tu guardi la Bibbia, cuando ves la Biblia, vedi la Bibbia, vedi che c'era una vedova che non aveva come mangiare. Vedi aveva una viuda che non aveva come mangiare. E aveva nel suo borsiglio solo pochi spiccioli. E nel suo borsiglio solo aveva un po' di monedità. E Gesù era lì vicino al cestino dell'offerta a vedere come la gente metteva l'offerta. Gesù stava lì mirando come la gente tirava l'offerta. Cioè Gesù stava vicino al cestino. Gesù stava cerca del sesto. A guardare. Mirando. Non quanto la gente metteva. Non quanto ponia la gente. Ma come metteva. Sino che come la ponia e tanta gente metteva le offerte e molta gente ponía las ofrendas e arrivò questa vedova che mise pochi spiccioli e llevò questa viuda che que puso pochi centavos però era tutto quello che aveva per vivere però era tutto quello che aveva per vivere e Gesù disse che questa donna aveva dato più di tutti Jesús dijo que esta mujer había dado todo lo que tenía, más de todo. ¿Por qué era vedova. Porque era viuda. Y las viudas de ese tiempo no trabajaban. No, no tenían entradas. Esta mujer estaba honrando a Dios. Y Dios la honró. Muy a le damos a Dios la racimolatura. Muchas veces le damos a Dios la sobra. Lo que me sobra. Lo que me sobra. Pero pretendemos que Dios nos honre. E che Dio ci dia il meglio. E che nos dia lo meglio. Fratelli, la cosa non funziona. Irmanos, non funziona così. Dio ci ha insegnato che solo possiamo offrire a Dio il meglio. Dio ci ha insegnato che solo le possiamo offrecer lo meglio. Quando si offrivano le pecore. Quando si offreceranno le ovejas. A Dio si offriva il meglio. Si offrecerà lo meglio. Non la pecore zoppa. Non la che non tenia un pie. E che quindi non era buona nulla. E non serviva per niente. E allora la diamo al Signore. E le diamo al Signore si sceglieva il meglio per Dio Se elegia mejor per Dio E c'è una oferta che ci aiuta C'è un passaggio che ci aiuta a capire meglio questo E un passaggio che ci aiuta a capire meglio Molto conosciuto Muy conosciuto Génesis capítulo 4 Génesis capitolo 4 Dal verso 3 al verso 7 Del versículo 3 al 7 E <coughs> acontecio andando il tempio Que Cain trajo del frutto della terra Una ofrenda a Jehovà E Abel trajo tambien de los primogenitos De sus ovejas E de sus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 Dio dice a Cain. Se fa il bene Ese Sarai es accettato Ma se fa il male Il mal. peccato sta vicino a te Che cosa fatto Caín? ¿Qué hecho Caín? aveva fatto Caino? Che aveva fatto Cain? Aveva offerto i frutti della de terra Aveva Però il versetto 3 dice Che era passato il tempo Che acontecio andando il tempo cioè Caino non aveva portato i frutti di primizia. Ossia che non aveva portato i frutti Quelli primizia. Quelli ha mangiati lui. Questo se lo aveva comido. Poi c'era stato il raccolto. Dopo aveva avuto la ricogita. E alla fine era rimasto l'avanzo. E al final si aveva quedato le sopra. Questo è per Dio. Questo è es per Dio. Il meglio per me è l'avanzo per Dio. Lo migliore per me è la sola per Dio. Cosa aveva fatto invece Abele? Però che aveva fatto Abel? Qui dice che aveva offerto i primogeniti del Grecia. Aquí dice que ofreció los primogénitos de sus ovejas. Entonces, cuando llegaron las ovejas, las, prime, las primeras, las más bonitas, las más bonitas, las que no tenían defectos, Abel le había ofrecido a Dios. ¿Y quién había mirado a Dios? ¿Caín o Abel? ¿Caín o Abel? ¿Y qué fin fece Caín? ¿Y cómo terminó Caín? Dio onorò Abel. Dio Abel. Perché Abel aveva onorato Dio. Perché Abel aveva onorato Dio. Noi stiamo dicendo qualcosa di importante questa mattina. Algo de importante esta Se voi capite questo, si sbloccherà tutta la vostra economia. Si esto se intendete questa si va a sblocchi tutta la vostra economia. Perché la vostra economia non dipende da quanto guadagnate. Perché questa economia non dipende da quanto guadagnate. Ma di Dio vi benedice. Sino da quanto Dio vi benedice. E molti dicono: ma io ho poco. E molti dicono, però io ho poco. Però la Bibbia dice che quando tu sei fedele nel poco. Però la Bibbia dice che quando eri fedele nel poco. Dio ti considerà soltanto. Dio sarà ben molto. Quando io stavo lavorando, ero un imprenditore. Quando io stavo lavorando, ero un imprenditore. Fino all'anno 2010. A stal 2010. Avevo un tenore di vita bellissimo. Tenia un tenor di vita molto bonito. Tenevo 32 persone che lavoravano per me. Tenevo 32 persone che lavoravano per me. E non vi dico quando volevo pagare 32 stipendi con quanti soldi avevo in mano. E non vi dico quando avevo pagare 32 salari con quanto dinero stavo. Avevo una bella macchina. Tenevo un bonito coche. Avevo tante buone cose. Tengo molte cose boneche. Quando andai a tempo pieno nel 2010. Però quando nel 2010 fui a tempo completo, Dio mi chiamò di andare a tempo pieno. Y Dios me llamó para ir a completo. Io dico, Signore, però adesso non posso più dare la decima. Io dico, Signore, però già non posso dare il decimo. Tengo due figli da mantenere. Tengo due cose per mantenere. Come faccio? Come posso fare? Passo da guadagnare una bella cifra. Ad ganar una buena cifra. Ad avere pochi soldi. A tener poco dinero. Che Dio mi abbia provveduto. Che Dios me había dado. Come faccio? ¿Cómo hago? Devo dar a mangiare ai miei figli. Tengo que dar a comer a mis hijos. Y por eso por un año no di diezmo. È stato l'anno più brutto della mia vita. Y fue el año peor de mi vida. L'anno in cui non avevo soldi per nulla. El año en que no tenía dinero para nada. Addirittura che mi si ruppe il il vetro davanti della macchina. Hasta que se me rompió el vetro del coche. E io non avevo soldi per cambiare il vetro della macchina. E non c'era dinero per uh, arreglarlo. E io mi, mi sono arrabbiato con Dio. E io mi enfadé con Dio. Signore, ma perché ti stai comportando così? perché ti così? Eppure io ho lasciato ogni cosa e ti ho seguito secondo quello che tu mi hai detto. Io dejai tutto e ti segui secondo quello che mi dijiste. Però non lo stavo facendo la maniera corretta però non lo stava facendo nella maniera corretta e quindi Dio mi iniziò a parlare e Dio mi iniziò a parlare e mi mostrò nella Bibbia che io lo dovevo mettere al primo posto e mi mostrò la Bibbia che io ho dovuto ponerlo nel primo posto e quindi ho detto signore allora io da adesso darò di nuovo la decima e ho detto signore da ora darò una volta a 10 anche se non potrò più mangiare anche già non potrei comer. e da quel momento in poi la mia vita economica è cambiata e da quel momento la mia vita economica cambiò è tornata non come prima, meglio e se volviò non come prima, ma meglio ho potuto viaggiare e andare in Sud America. pude viajare in Latinoamérica abbiamo fatto con la famiglia delle vacanze che sono state incredibili abbiamo fatto con la famiglia vacanze incredibili e ho avuto tanto tempo più a disposizione che prima non avevo e ho avuto molto tempo a disposizione che antes non avevo per poter pregare, per poter servire il Signore per orare e servir al Signore e stare insieme con la mia famiglia e stare con mi la mia non so come è successo non so come è e non ve lo posso spiegare! Y no Vi posso solo dire che io a fine mese facevo i conti solo dire che io al final del mese los e non mi trovavo! E... Algo non quadrava! Facevo le somme di quello che entrava o sea, de lo que entraba, Facevo le somme di quello che usciva. De lo que salía, vedevo che quello che usciva era molto di più di quando erano entrati Vedevo che quello che que aveva salito era molto più di quello che aveva entrato Però guardavo che nel portafoglio avevo ancora tanti soldi però nel portafoglio avevano ancora tanti soldi E non mi trovavo e alcune non quadrava perché Dio moltiplicava i soldi. Perché Dio moltiplicava il dinero. Non vi so spiegare come succedeva. Non so spiegare sé come passava Perché non l'ho capito. Perché non lo entendí. Però una cosa avevo capito. Però Che Dio onora coloro che onora. Que lo onorano. Che Dio sorra lo che lo sorrano e fino al giorno di oggi e fino al giorno di oggi Dio ci ha moltiplicato in una maniera incredibile Dios nos de una fino a che siamo oggi qui hasta que hoy aquí, e abbiamo comprato una casa qui a Valenza che stiamo riformando, riformando con una, in una maniera che neanche noi potevamo immaginare de una que ni perché quando tu inizi a onorare a Dio a a Dios, e inizi a orare a Dio veramente al primo posto e realmente pones a Dio in primo posto Dio ti onora se oggi noi comprendiamo questo, si, oui, esto, in quest'anno dell'espansione dell qualcosa cambierà nella vostra economia. Algo va, algo va a economia. Io non vi so dire, farà, Io non so dire come Dio farà. Però vi posso dire che Dio lo farà. Però los puedo decir que Dios lo harà, perché lo ho visto nella mia vita. Perché l'ho ho visto nella vita di tante persone. Y lo vi la de personas, che quando hanno cambiato la loro relazione con i soldi. Che quando la con il dinero. Hanno visto la loro vita prosperare. Su e anche la loro spiritualità prospera e anche la sua spiritualità perché la Bibbia dice che dove è il tuo tesoro perché la Bibbia dice che dove hai il tuo tesoro lascia il tuo cuore Ahí está tu corazón. quello che tu, a cui tu stai dando uh, la primizia, la maggiore importanza Lo, la cosa che le dà più importanza quella è che ti fa capire dove sta il tuo cuore Esa es la que te hace entender dónde está tu corazón. Un día yo estaba hablando con un fratello que era anciano. Y... Un día estaba hablando con un anciano, un hermano. Que servía al Señor. Pero él no daba la décima. No y yo le dije: ¿Por qué tú no haces lo que la Biblia comanda? Y yo le dije: ¿Por qué no haces lo que la Biblia dice? Y él dice: No, yo no ce la faccio. Y dice: No, es que yo no puedo. Pero tú guardavi que lui cada sábado perché tu dici che ogni sabato lui era fuori a mangiare in un ristorante a Pozzuoli e stava fuori a comere in un ristorante a Pozzuoli Potsuola è il posto dove era arrivato, è arrivato l'Apostolo Paolo. il dove è arrivato l'Apostolo Paolo. E lui sempre girava in quella zona, tutti i ristoranti li conosceva a memoria. E lui sempre girava in quella zona e conosceva tutti i ristoranti. E sapete, in Italia i ristoranti sono molto più cari che qua. In Italia i ristoranti sono molto più cari che qui. Se ti siete, ci vogliono almeno 25-30 euro a persona. Se ti senti, stanno almeno 25-30 euro a persona. E lui tutte le settimane stava al ristorante a mangiare. E lui tutta la settimana stava comendo al ristorante e la chiesa di cui lui faceva parte y la che eh, faceva parte non era la mia chiesa no era, mi era una chiesa che stava soffrendo la fame era una chiesa che stava soffrendo di hambre no, la, la chiesa non aveva come poter pagare l'affitto la iglesia non aveva come pagare l'alquillo i pastori dovevano fare due lavori Los per mantenere la famiglia e la chiesa Para la e la iglesia. Ed erano stressati e non potevano vivere e erano stresati non potevano vivere potevano una persona così? Dio può onorare una persona sì. Sí. No. no. Onorava però i pastori. Che loro facevano due lavori per poter offrire al Signore. Perché Dio faceva due lavori per offrire al Signore. Ed erano persone che vi stavano vivendo una vita benedetta da Dio. Erano persone che vivevano una vita bendecida da Dio. Dobbiamo capire il principio di Dio. Que entender el principio de Dios. Se comprenderemo il principio della primizia. Se metteremo Dio veramente al, no, al primo posto. Veramente metteremo Dio al primo luogo. Dio ci benedirà. Dios nos va a bendecir en la economía en la economía, y en, lo, uh, en, natural, en lo natural y en lo espiritual y en quindi parliamo di mettere Dio al primo con le nostre hablamos de poner a Dios en primer lugar con nuestros diezmos. Esta representa la nuestra fedeltà. fidelidad. La, la fedeltà la palabra de Dios se en la decima. La fidelidad, según la palabra de Dios, se ve en el diezmo. tu se en Tu corazón se ve en la ofrenda. Perché mentre la decima è una cifra stabilita che tu devi dare. Perché mentre il decima è una cifra stabiliscra che que devi que dare. Tu lì devi essere fedele per dare quella cifra. E lì devi stare fiel per dare questa cifra. L'offerta dipende da quello che tu vuoi dare. Però l'offerta dipende da lo quello che puoi dare. E quindi dipende dal tuo cuore. E questo dipende dal de tuo corazone. Però c'è la premissa. Però la premissa. Di cui stiamo parlando oggi. Di lo che stiamo parlando oggi. Che non è obbligatorio. Che non è obbligatorio. Però è qualcosa che ti posiziona in un livello differente che ti pone en un livello differente. Per questo, come famiglia, noi prendiamo uh, l'equivalente della prima settimana di entrate della nostra, del primo mese. Nosotros, eh, la prima settimana del primo mese, tutto quello che entra. Tutto lo che entra va per Dio va e questa è la nostra offerta come primizia, è come primizia. e quando arriva una offerta grande e quando arriva una gran offerta noi da lì sempre tiriamo fuori oltre la decima di de lì a parte il diezmo, noi sempre tiriamo fuori una primizia per Dio una primizia por Dios. e spesso mi è capitato veces me pasó, durante l'anno oltre l'offerta a parte l'offrenda? e a parte la decima a parte il diezmo, di fare primizie per il Signore Ora, questo non è obbligatorio. No ognuno di noi può fare quello che vuole. Cada uno di noi può fare lo che vuole. Però se tu vuoi essere posizionato in una posizione di onore, però si quieres posizionarti in una posizione di de onore, devi onorarti. Tienes che onorare a Dio. Per questo il primo mese, qual è il primo mese? Noi abbiamo la, la, la settimana delle primizie. Teniamo la settimana delle primizie. Alla fine di gennaio. Al final di enero. Dove insegniamo questo principio. Donde insegniamo questo principio. In modo che ognuno possa sapere. Para che cada uno possa sapere. Quello che deve fare con la propria vita. Lo che tiene que hacer con su vida. Questo è l'anno dell'espansione. E es de la una delle aree dove dobbiamo espanderci y una de las áreas donde que è quella dell'economia: dell in modo che possa funzionare la nostra famiglia. Amen. Con questo vogliamo salutare le persone che sono a casa. Con las que están en casa. Abbiamo persone che ci stanno seguendo dall'Argentina. Saluto a Fernando Liendo. Io mi saluto a Fernando Liendo e anche il pastore Oscar e Sandra. I pastori Oscar e Sandra. Dal Perù. E anche altri fratelli che ci stanno vedendo e salutando. Otre sorelle che ci stanno vedendo e salutando. Dio vi benedica. Dio vi bendiga. Amen.